La da due minuti, un eh, che mettiamo sia sul web che negli spot televisivi. Lo fatta in cinque lingue. E annuncia l'uscita del disco l'11 novembre 2011 e anche le date del tour. Però, vabbè, le immagini sono girate molto bene, a parte qualità, è molto bello. E la storia è di questi ragazzi sì, sì, sì. che si riuniscono e fanno a ricostruire fisicamente delle lettere che formano il mio nome. Dalle sì, città diverse. Sì, da città diverse. Sono girato un po' in Italia, un po' a Berlino, un po' in America, è molto carino. Alexandre. Non l'hai mai visto te, vero? Ed è uguale, identico in tutte le lingue? Sì, ho scritto una, un discorso sentiamolo in italiano un attimo anche il simbolo del 11. dopo che abbiamo girato questo video ho cercato di fare una cosa che volevo che sentivo comunque eh, ho cercato di adattarle come l'avevo scritto inizialmente che non avevo ancora il montaggio di adattarle poi a come è stato montato e con il significato che volevo dare, cioè volevo parlare il ritorno su, è un il ritorno chiaramente tra il passato e il presente in che lingue sono? è un pensiero che si fa portoghese, spagnolo e inglese ma trovo un percorso differente per raggiungerla il ritorno è l'idea di arrivare lì dove, dove Do, tutto, tutto è cominciato ah. in modo nuovo inedito Ci piace? Ci piace? Bene, così è in tutte le linee, insomma. È stato un lavoro abbastanza lungo, ma molto interessante. Su Gaetano, no? Gaetano con tutti gli attori che abbiamo selezionato, abbiamo cercato dei ragazzi che rappresentassero effettivamente il tipo di pubblico che ho. Gli ho fatto vedere un po' di foto dei ragazzi dei concerti, eh, quindi c'è cioè, della gente che assomiglia ai dei ragazzi che ho visto sì. durante il tour. Rina, buon dolore. Ci vediamo presto. Ciao. Hi, this is Laura Pausini and I am very excited to be for the very first time in my life in Australia. I'm waiting for you on February 13 in Melbourne and February 14 in Sydney. Valentine's Day. I'm going to perform the most important songs of my career. I can't wait to be there. I'll see you there. Un bacio. Arrivederci. Oi, fiore. Non mi sono dimenticata, eh? Vengo presto. È che se... Quando sono, da quando sono qua in America, mi sveglio sempre quando è mattina da te, alle 6, quindi sono pronta. E poi a quest'ora, a chi posso pensare se... Se non te ah, Se non te uh. Lascerò che sia il tempo a decidere quando verrò Lascerò Mi presenterò Fiorello Fiorello Le voci che state sentendo Sono delle persone che insieme a me stanno Realizzando il disco che uscirà a novembre Ci troviamo adesso a Los Angeles dove facciamo l'ultima fase del nostro lavoro. Abbiamo Mati no Mati, non si può fumare. Lo sai che non si. No smoking at all. Ah. Ecco qua invece Alex. Pronto? a... Oggi abbiamo una riunione sul routing del tour. E lui, eccolo. Abbiamo, il nostro amico Benini. Non che è... The Manager of the year. Quello, quello Riccardo vero. Benini vero perché questo è vero, guardatelo bene vero. Che in giro no, ce ne sono non, tantissimi di Riccardo Benini ma non no, c'entra niente, non con, niente con noi no, ecco. no, non non niente Benini a, ah, Benini 1 no, lei è la nostra Rory che si occupa del travel book e sta controllando insomma. flight to Los Angeles, to Los Angeles. noi siamo già appunto a Los <ride> Angeles aspettando <ride> i ragazzi sì, che hanno no, vinto no, il concorso no, no, no. e Marzia eh, <ride> Lei è un po' la nostra clerici, la nostra... No, la prova eh. del cuoco no. Vabbè, insomma... No, anzi, sì. mh, due cose però... Io di tutto questo cosa posso mangiare? Niente. Adoro! Allora, ah, tutta ragazzi... Quella roba... eh? Tutta quella roba... Ah, è vero, c'è la mia dieta. Adoro la mia dieta, è straordinaria. Vabbè, non ve la faccio vedere, vi, vi, vi evito i prodotti... Vabbè, eh, le abbiamo raccontato tutte le nostre cose? Basta. Noi ci stiamo preparando per una riunione e nello stesso tempo, eh, uh, eh già. Eh già. Eh già, sì. vabbè, siamo tutti passi. Lui qua non si sa. Vuoi salutare? Metto le calze perché? Mm. Ho perso la valigia. E quindi... <ride> Abbiamo anche avuto questa esperienza. Allora, baci a tutti da Los Angeles. Come vedete, qua è bellissimo. Ci aspettiamo il meglio. Iniziamo il master e e poi ci si vede prestissimo ciao il show sarà una mega produzione uh, qui nel no Brasile uh, Elios uh, disegnano un um, um spettacolo speciale per il Brasile che uh, sarà un um po' differente dal espectacolo che ho in Europa ma sarà molto speciale quando io assisto il mio show uh, mirando la televisione, il DVD del mio show Encontro uma pessoa muito mais forte do que eu acredito de ser. Queridos amigos e fãs, muitas graças por esse prêmio. Estou sumamente honrada de recebê-lo por todos vocês. Me sinto emocionada e realmente feliz. Graças com todo o meu coração. Tchau. Tchau. Donde aquello que no soy Hoy lo asumiré por ti Esa casa iluminada no. e amata da quando avevo 18 anni. Laura ho il grande uh, piacere di consegnarti un premio speciale questa sera. Laura Pausini ha circa il milione, son Tracker for House di col a RAI 700 220.000 franchi questo un buon di questo riconoscimento molto pesante rischio di è 20 年精选世界巡演去年 12 月在意大利拉开帷幕先后在罗马和米兰举行 2月1 号开始的海外巡演将历时一个多月足迹遍及法国西班牙巴西墨西哥美国和加拿大等 10 个国家劳拉保西尼是意大利流行乐坛最受欢迎的 20年前,年仅18岁的他凭借成名曲《孤独》一举夺得第43届意大利全国歌唱比赛年度最佳新人奖 从此他的歌唱事业蒸蒸日上,并很快跻身国际巨星之列 che ha in questi personaggi loro. Sinceramente io non sono mai stata in Cina, e non vedo l'ora che qualcuno mi inviti. Quindi, per favore, fatemi venire. Non voglio venire solo in vacanza, voglio venire a cantare. Io vorrei tantissimo, magari potrei invitare questi amici che hanno cantato nelle mie canzoni, e sarebbe bellissimo poter fare con loro un mio concerto lì. 為了表達自己來華演唱的誠意,寶心妮還專門利用彩排前的幾分鐘時間,學習了一些中文單詞,欣欣地讓記者糾正其發音,並通過我們的鏡頭,用中文為國內的歌迷首次獻唱。Juha Xia Li Ni Ge Gu She, 在20年的演唱生涯裡,寶心妮曾用意大利語、西班牙語、葡萄牙語、英語和法語等多種語言演唱歌曲。Ciao a tutti. Prima di tutto scusate se non sono con voi oggi, ma mi trovo a Dubai dove sto registrando il mio nuovo video e purtroppo non posso condividere con voi questa giornata. Uh, ma siccome sono una um, amica e uh, studentessa posso dire, allieva e eh, fan del dottor Fussi, eh, ho deciso di fare questo messaggio per portarvi la mia testimonianza su quello che ho imparato in questi anni eh, da quando lo conosco e da quando mi sono interessata a, di più alla mia voce. E io ho cominciato eh, da sola, senza mai fare scuole di canto e improvvisamente, eh, alcuni anni fa, circa 6-7 anni fa, eh, ho avuto un, un problema alle corde vocali che solamente grazie al dottor Franco Fussi sono riuscita a risolvere e, altri professori mi avevano comunque eh, previsto abbassamenti di tonalità, eh, grandi problemi per quanto riguarda le stesure delle mie canzoni eh, o comunque prevedevano per me delle operazioni costose e difficili da accettare anche psicologicamente eh, con lui invece sono riuscita a guarire e a conoscere eh, delle nuove vocalità eh, in me grazie alla logopedia e ai consigli che appunto lui mi ha dato e in questi anni ho anche scoperto che la mia emissione vocale eh, si è fatta ancora più duttile e consapevole e credo che questo sia sul piano tecnico che sul piano della qualità timbrica eh, derivi dal fatto che l'esperienza e gli esercizi che ogni volta eh, cerco di ricordarmi di fare eh, mi stanno insegnando Certamente stare ogni notte eh, su un palcoscenico e scoprire attraverso un concerto che cosa significa dare me stessa attraverso la mia voce e nei primi anni della mia carriera mi ha eh, un po' spaventata, e invece ultimamente mi sento molto più sicura di me e mh, ho, ho, cercato, ho avuto anche la possibilità di provare nuove emissioni vocali e di trovare un suono che prima probabilmente non avevo il coraggio mh, di ricercare. E, per esempio, lo stile nel quale. Oggi mi ritrovo di più o comunque che mi interessa di più scoprire è il falsetto perché fino a tre anni fa mh, non solo non lo utilizzavo ma proprio pensavo di non averlo e di conseguenza in questo periodo sono molto affascinata da tutto quello che è eh, il cantare in maniera più soffice, più delicata anche nelle note più acute. E credo che sia veramente importante eh, seguire l'istinto io ne faccio una mia, una mia caratteristica non solo nella voce eh, ma anche nel mio modo di vivere e di conseguenza voglio che le persone che ascoltano la mia musica mi conoscano per come sono davvero quindi eh, molto spesso anche se cerco di curarmi commetto degli errori attraverso questo istinto per questo motivo ho cercato attraverso il dottor Franco Fussi ma anche la, la sua logopedista Tiziana Foschini eh, di darmi delle regole e di darmi così un po' più di disciplina perché spesso quando si è molto impegnati in tournée o in viaggi promozionali, quindi l'impegno vocale è costante e eh, faticoso eh, mi ritrovo a non poter gestire come vorrei la mia voce, quindi attraverso questi esercizi che loro mi hanno insegnato eh, sono riuscita eh, per esempio a cantare quando ho la febbre o quando ho un abbassamento di voce eh, senza utilizzare medicinali troppo forti come sono il cortisone che per circa un anno dal 94 al 95 ho usato e che mi ha distrutta. Eh, l'unica medicina anche se in realtà è una medicina omeopatica che continuo ad usare quando eh, sforzo molto le corde vocali è il linfomiosot e a questo punto penso che il dottor Fussi faccia una faccia un po' strana perché sono tanti anni che mi ha dato questo medicinale e probabilmente chissà cosa è uscito nell'ultimo periodo ma io è da un po' di tempo che non lo vado a trovare e so che eh, non vedo l'ora di rimproverarmi per questo. Dico questa cosa perché è molto, molto importante per noi che utilizziamo la voce eh, farsi vedere, andare da, da dei professionisti e comunque tenere sotto controllo eh, il nostro muscolo più importante. Eh, io quando ho cominciato a cantare, non sapevo neanche che i ricordi vocali fossero due e eh, forse dovrei evitare di dirlo, ma proprio perché preferisco spiegare da che basi sono partita, cioè dal niente, dal fatto che per me la voce era una cosa naturale, come muovere una mano, come aprire gli occhi, eh, senza rendermi conto che utilizzandola così tanto e anche in maniera sbagliata poi a volte mi è successo di rovinarla. Per fortuna ci sono queste nuove tecniche di logopedia e foniatria che realmente possono aiutare, eh, prevenire anche eh, le persone che fanno il nostro lavoro e che a volte non sanno usare benissimo le corde vocali. Mi sono presa degli appunti, ma mh, non voglio fare la maestrina, per cui salto tutta una fase un po' noiosa, che poi forse affiderò al dottor Fussi, <ride> e, ah, ecco, questo lo voglio dire, perché il dottor Fussi mi ha chiesto di spiegare eh, quali sono nel corso della carriera le cose che vanno seguite per la salute vocale, nel mio caso la cosa più importante è dormire almeno 8 ore.